Ciao a tutti, siamo all'inizio di giugno e ci apprestiamo a fare la cimatura settimanale. Queste piante le ho già cimate almeno due volte da quando le ho messe di mora, ma come vedete hanno una crescita esponenziale. Sarà per, per via della pollina, per via della, della pacciamatura, sarà che sono stato fortunato, almeno fino adesso, ma hanno una crescita veramente intensa. Guardate, guardate come... I getti ascellari nascono velocemente questa saranno dieci giorni che non la faccio più ad esempio questo questo è un classico caso di ciò che non va bene secondo il mio punto di vista dalla base mi parte un altro ramo che di fatto è una pianta nuova con i suoi getti i suoi fiori adesso lo taglieremo e daremo tutta la linfa vitale al ramo principale tagliarla semplicemente sempre col coltello sterilizzato voilà. vedete con un semplice taglio con un semplice taglio abbiamo dato respiro alla pianta adesso finiremo di legarla e andremo avanti anche con le altre questa parte che vedete davanti a voi devo ancora passarci se invece mi giro Vedete la differenza? Un'altra cosa. Qui potete vedere lo sviluppo della pianta, dei suoi frutti. Questi qui in basso sono i primi, hanno una bellissima grandezza. poi abbiamo il grappolo giovane qui. Ho tagliato l'altro ramo che veniva su, anche se aveva i fiori. Preferisco averne uno solo. Questo ha i cioè suoi fiori. L'anno prossimo probabilmente aumenterò ancora la distanza tra le file, e da 40 passerò a 50 cm. Anche se ho migliorato molto rispetto all'anno scorso che ero a 30 cm. Ecco, vedete? E un attimo, e un attimo. Questa è dell'altra pianta. Ci arriveremo dopo. Vedete come si ostacolano l'un l'altro? va bene non passa l'aria e neanche la luce ecco qui questa parte del lavoro è terminata abbiamo sfoltito decisamente tutti i doppi rami se il video vi è piaciuto e volete condividerlo vi ringrazio se avete consigli da darmi potete scriverle qua sotto e vi auguro una buona serata